Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video anzitutto voglio scusarmi ma ultimamente sto avendo diversi problemi con i commenti ragione per la quale spesso vi rispondo anche con un giorno di ritardo semplicemente perché non mi arriva niente volevo invitarvi prima di iniziare il video a uh, darmi suggerimenti per video nuovi perché <ride> io sto iniziando a esaurire le idee però ovviamente voglio portare avanti il canale mi avete detto ad esempio di fare nuovi in segreto però non mi avete dato parole grave <ride> parole chiave quindi questa potrebbe essere l'occasione ad esempio per darmi nuove parole chiave per i miei in segreto e me ne accorgo se avete guardato tutto il video mm? A parte gli scherzi, veniamo al tema principale. Ho deciso, dopo la visione di quello che sto per farvi vedere, di aprire una nuova rubrica che, così come quella dei libri, sarà a cadenza temporanea, quindi ho deciso di aprirla subito. Sarà una rubrica di consigli per gli acquisti che probabilmente chiamerò proprio così. <ride> e viva la fantasia! che mi è venuto in mente il giorno in cui ho trovato per caso su Facebook la pubblicità dell'articolo che ormai avrete letto dal titolo del video. Si tratta infatti di un particolare tipo di matite che contengono al proprio interno un seme che voi potrete estrarre e piantare proprio nel momento in cui la matita sarà finita e non sarà più utilizzabile penso che questa potrebbe essere un'idea carina non soltanto per le persone che vanno a scuola ma anche per le amiche e gli amici cartopazzi che mh, sono numerosi su youtube e, e molti di questi amici guardano i miei video eh, queste matite hanno un nome si chiamano Sprout, se non sbaglio casomai correggerò, ma il nome dovrebbe essere quello hanno a mio parere un aspetto molto carino che nel frattempo ovviamente vi avrò già fatto vedere e eh, vi linko nel box info la, conf la confezione da 8 che costa mh, circa 11,90 euro però se voi scorrete i suggerimenti di Amazon potrete ad esempio scegliere eh, la confezione da 5 perché magari utilizzate meno matite O magari è quella la spesa di cui avete la possibilità in quel momento eh, Fatemi sapere qui sotto sia come ho detto prima parole nuove per i nuovi in segreto Perché mi avete detto che vi piace come li commento e questo mi fa piacere sia altri consigli per gli acquisti Che potrebbero essere utili agli altri iscritti E se, se trovo la cosa carina e interessante Non solo per me ma anche per il mio pubblico di amici Ecco magari potrei farci un prossimo video Per chi non mi conosce e viene per la prima volta su questo canale Il mio nome è Riccardo Spero che questo video, anche se breve, vi sia piaciuto, ma ci tenevo a mostrarvi questo prodotto. Non sono sponsorizzato, non sono pagato. Chi non è iscritto, se ha voglia, è invitato gentilmente a iscriversi al mio canale. Attivare la campanellina per non perdere i nuovi video, sperando che non abbiate i miei stessi problemi con la posta elettronica. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!